Sono a Londra ho un problema con la mia bicicletta, è molto bella e gialla, soltanto che ha un solo freno e quel freno non funziona. Oggi lo andremo a far riparare. La cosa interessante è che proprio qualche giorno fa, ho trovato questa cosa grazie a un mio collega di, di lavoro all'università, il governo ha messo a disposizione dei buoni per far riparare e mettere in sicurezza le biciclette in tutta quanta Londra. Quindi utilizzeremo quello In un attimo vi danno la disponibilità di 50 sterline Per far riparare tutti quanti i problemi Insomma giusto per farvi capire Questa qua è la mia biciclettina gialla Della Recicli, Quindi è una marca italiana E questo qua è il freno che però Il posto è attaccato a casa Dici lasciata Domani si viene a ritirare Stiamo andando a prendere la bicicletta E adesso scopriamo anche se questo buono funziona, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo. Sono riuscito a prendermi anche due camere d'aria nuove eh, all'interno del voucher, quindi mi hanno cambiato i freni, Ho messo a posto la componentistica, lubrificazione, gonfiaggio ruote, 50 sterline e tutto quanto incluso all'interno del voucher del governo. Bene, per ricapitolare quindi... A Londra ci tengono che tu vada in bicicletta A Londra ci tengono che tu vada su una bicicletta sicura A Londra ci tengono che tu non paghi Permettere che tu non paghi Paga, paga, paghi, paga A Londra non paghi Per oggi mio on board finisce qua Ciao